Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, dovete sapere che chi non ha la testa deve avere i soldi o le gambe. Io non ho né <ride> soldi né le gambe e quindi devo ingegnarmi con le mani. Allora, stavo usando il mio rasa erba tre mesi di vita, ho beccato un sasso sotto ancorato nel terreno affossato nel terreno si è spento e non funziona più la trazione probabilmente ho fatto grossi danni adesso devo smontare tutto devo controllare il tirante la corda funziona benissimo ho visto sotto che si muove probabilmente la puleggia dove tira la cinghia non si muove più e quindi adesso devo capire cosa devo fare per ripararlo o per cambiare tutto il pezzo insomma dai spero che questo video vi possa essere utile se vi capita una cosa del genere Eccoci sul canale, allora ho già mollato questo, cominciamo col togliere la ruota e vediamo mano a mano cosa dobbiamo smontare. Allora, il problema è qui forse potevo anche evitare di togliere la ruota allora prima di andare avanti di togliere l'ingranaggio vediamo un po' se riesco ad arrivare forse forse una botta di fortuna allora la ruota l'ho tolta per niente eh? va bene lo stesso che così ho visto come è fatta dentro era una curiosità che avevo allora metto la luce vi faccio vedere forse quello che è successo allora guardate dentro ecco vedete la puleggia quella è la puleggia della lama e da lì nasce la trazione delle ruote posteriori tramite quella cinghia. Quella cinghia sembra che sia uscita dalla sede, dalla parte sottostante. Quindi adesso la reinserisco e vediamo cosa succede. La puleggia che vedete lì è in presa diretta col motore. Quindi giro il motore, e gira lei per forza, visto che a me questo meccanismo qui funziona quando tiro la leva ma non succede nulla con ogni probabilità è proprio quel problema lì della cinghia della puleggia che è saltata adesso la rimetto in posizione e vediamo un attimino cosa succede magari un po di fortuna bene non ve l'ho detto prima ma ho tolto soltanto due viti per staccare questa paratia qui questa paratia protegge tutta la parte delle pulegge e della cinghia adesso la rimetto due viti sono soltanto sempre un problema trovare la posizione bene lo accendo qui insieme a voi senza trucco senza inganno e vediamo se ho risolto il problema senza dover smontare il mezzo mondo funziona ragazzi funziona meno male meno male allora alla luce della risoluzione del problema che è stato elementare è un video mi rendo conto molto semplice forse inferiore alle vostre aspettative o almeno alle mie da come erano partite le cose allora i primi controlli che ho fatto sono stati quelli di controllare ecco qui vedete ho tolto il gancetto che teneva il filo adesso lo rimetto il primo controllo era quello di vedere se funzionava la trazione del filo d'acciaio questo è quello che comanda la trazione quindi ho smontato qui Due, ci sono quattro viti e ho controllato che il meccanismo funzionasse perché all'interno di questa plastica c'è un fermo dove viene incastrato questo filo qui come le biciclette in pratica viene bloccato lì così che possa scorrere questo filo all'interno se salta quella plastichetta lì ovviamente scorre tutto il filo con la guaina e non può funzionare quindi questo è il primo controllo che ho dovuto fare poi ho controllato da sotto senza aprire niente che il filo muovendosi muovesse anche la leva che comanda la puleggia e quello funzionava però nonostante quello non succedeva nulla quindi la trazione non funzionava quando ho tolto quella plastica lì ho visto che per fortuna la cinghia aveva scavallato la puleggia ecco lì ho capito che forse ce l'avrei fatta con 20 minuti di lavoro in caso contrario avrei dovuto smontare il blocco di trazione qui, vedere se potevo revisionarlo, altrimenti bisognava comprarlo. C'è da dire che avendolo preso su AgriEuro, tutti i ricambi sono disponibili. Una volta che si fa l'acquisto, c'è un esploso con tutti i ricambi, dal motore a, alla ruota per esempio, e lì si possono acquistare. È una grande comodità. Non è un video sponsorizzato, a me è successo adesso. Quindi, come vedete, ero pronto a dover cambiare il blocco di trazione e ma ero abbastanza tranquillo perché comunque l'avrei trovato lì come ricambio bene spero che questo breve video vi sia stato utile almeno per capire come arrivare là sotto come fare i controlli preliminari prima di smontare tutta la trazione se vi è piaciuto il video volete lasciare un like ve ne sono grato iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella vi ringrazio per essere stati con me vi auguro una buona giornata